Ciao a tutti oggi prepareremo le lasagne e i funghi il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono funghi misti vino bianco lasagne fresche scamorza besciamella cipolla burro parmigiano grattugiato prezzemolo sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla E la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro e facciamo insaporire per 4 minuti. 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i funghi. E cuocere per 6 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco, E cuocere ancora per 10 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft senza misurino. Aggiungere il pepe, il sale, il prezzemolo e facciamo amalgamare per un minuto antiorario velocità soft. I funghi sono pronti, trasferiamoli in una ciotola. Componiamo le lasagne. Distribuire sul fondo la besciamella. E livellare bene. Disponiamo le lasagne. Mettiamo un altro po' di besciamelli, mettere un po' di funghi, un po' di parmigiano, E la scamorza mettere la lasagna continuiamo così fino ad esaurire tutti gli ingredienti cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 20 30 minuti le lasagne sono cotte Lasciamolo intiepidire prima di servire. Lasagna ai funghi. Grazie e alla prossima ricetta!